Ciò che essere sul sentiero del divino significa è che non hai più le tue assurdità. Da dove vengono le tue assurdità? Un po' dai tuoi genitori? Un po' dalla società in cui vivi? Il resto lo fabbrichi? Sì? Sì o no? Un po' dalla tua genetica? Un po' dalle impressioni esterne. Usando queste due cose, fabbrichi il resto. Ciò che arriva dalle situazioni esterne è tutto troppo frammentato. Spizziche e bocconi. Forse queste informazioni sono utili per la tua sopravvivenza. Lo sono. Ciò che arriva dai tuoi geni. Sai, Charles Darwin ti ha detto che eri una scimmia. Quindi se dici, la mia genetica decide chi sono, la questione della scimmia non finirà mai. Perché anche ora il tuo DNA è diverso solo dell'1,23% da quello di uno scimpanzé. La tua evoluzione è solo tanta così. Quindi, più dipendi dalla tua genetica, più diventi una scimmia. Dico una scimmia perché se segui la tua genetica, diventi ciclico. Se viaggi così, se per un attimo non sei attento, partirai per una tangente. Se vai così, Potresti rallentare, potresti accelerare, non vai da nessuna parte. Quindi essere sul sentiero del divino significa, per prima cosa, diventare libero dalla tua genetica. È in questo contesto che diciamo che Shiva è Swayambu, il che significa che non ha nessuna discendenza, l'ha abbandonata. Ha cancellato sua madre e suo padre da se stesso. Niente padre, niente madre, solo lui. Perché genetica significa ripetizione. Ripetizione significa natura ciclica. Natura ciclica significa che stai girando in tondo, non stai andando da nessuna parte. Quindi questa faccenda dell'io e tutto ciò che leggi, spizziche e bocconi di Vedanta, per favore smettila. Non leggere tutta questa roba. Io è la mia consapevolezza, e la mia testimonianza, e dove il testimone, che è testimone del testimone. testimone. Testimone, testimone, testimone, testimone, puoi andare avanti all'infinito. Testimone, testimone del testimone, testimone, testimone del testimone. Testimone testimone, testimone, testimone, testimone, testimone, testimone. Questo è solo un gioco mentale. Le persone ignoranti che si comportano come se sapessero, ecco cosa accade. Le filosofie fioriranno. Le filosofie, più filosofica è una società, o più filosofico è un essere umano, più sta chiaramente dichiarando al mondo che è un impostore. Ciò che non sa, si comporta come se lo sapesse. Le persone semplici, pratiche, sanno di non sapere. E sono orgogliose di non sapere. Questo è un problema. Ma almeno sanno di non sapere. Quindi non entrare in questa trappola di intellettualizzare l'esistenza. Con molta sicurezza usi questa parola esistenza. Ma sai cos'è l'esistenza? Qualcuno sa cos'è l'esistenza? Qualcuno lo sa? Nessuno lo sa. Quindi, quando parliamo, quando usiamo parole di cui non conosciamo il significato, si chiama spazzatura, non è così? Forse spazzatura di grande valore sociale, perché confonde qualcuno. Se puoi confondere qualche persona, potrebbero credere che sei intelligente. Davvero. Se vuoi essere percepito come intellettuale, devi solo confondere qualche persona. Non devi portare chiarezza a nessuno. La spiritualità o il lavoro spirituale riguarda il portare chiarezza, non confusione. Facciamo confusione solo quando le persone hanno profonde conclusioni quando le persone hanno delle conclusioni nella propria mente, che credono essere tutto, allora le confondiamo un po', affinché le loro conclusioni si allentino. Una volta Shankaran Pillai vinse la lotteria statale del Meghalaya. È ancora attiva? È ancora attiva o finita? Niente lotteria? Ok, in quel tempo. 1984. Cambiamo la data, che problema c'è? Dopotutto abbiamo inventato le date, possiamo usarle come vogliamo, non è così? Non ora. Nel 1984 vinse una lotteria. La gente si riunì, la stampa si riunì. E tutti dissero, wow, hai vinto una lotteria. 56 milioni. Hai sentito di quei giorni, non è così? Quindi, come sei arrivato a questo numero fortunato? Shankaran Pillai disse, ho fatto. per tre notti consecutive ho fatto un sogno. Nel sogno diceva. Numero 8, numero 8, numero 8, tre volte. Tre volte è apparso. 8, 8, 8. Allora ho pensato, 3 per 8 fa 32. Ho scelto il biglietto 32 e ho vinto. Allora le persone dissero, beh, 3 per 8 non fa 32, fa 24. Lui rispose, che importanza ha? Ho vinto la lotteria. Quindi ti sto dicendo, l'esistenza non si adatta alla tua logica. Non è logicamente corretta. Non è logicamente corretta. Ma è fantastica. Questo significa cosa è sbagliato. Questo significa cosa è sbagliato. Significa che la tua logica è troppo limitata, non è così? No, l'esistenza non è corretta. Perché non si adatta alla mia logica? Questa è l'argomentazione di un matto. Non è così. Le cose stanno così. Se la tua logica non ci si adatta, c'è un problema con la tua testa, non con l'esistenza.